Matteo capitolo 1 Libro della storia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco. Isacco generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Perez e Zera da Tamar. Perez generò Esron. Ezron generò Ram. Ram generò Amminadab. Aminadab generò Nason, Nason generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rab, Boaz generò Obed da Ruth. Obed generò Iese, Iese generò Davide il re, Davide generò Salomone dalla moglie di Uria, Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asa, Asa generò Josaphat, Josaphat generò Ioram, Ioram generò Uzzia, Uzzia generò Iotam, Iotam generò Akatz, Akatz generò Ezechia, Ezechia generò Manasseh, Manasseh generò Amon, Amon generò Josia, Josia generò Ieconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, l'Econia generò Sealtiel. Sealtiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Zadok, Zadok generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazaro. Eleazaro generò Matan. Matan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Quindi da Abramo fino a Davide ci furono in totale 14 generazioni. Da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14 generazioni. E dalla deportazione in Babilonia fino al Cristo 14 generazioni. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, mentre era promessa in sposa a Giuseppe, rimase incinta per opera dello Spirito Santo prima che si unissero in matrimonio. Allora suo marito Giuseppe, che era un uomo giusto e non voleva svergognarla pubblicamente, pensò di divorziare in segreto da lei. Ma dopo che ebbe riflettuto sulla cosa, ecco che l'angelo di Geova gli apparve in sogno e gli disse «Giuseppe, figlio di Davide, non aver paura di portare a casa con te tua moglie Maria, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo. Lei partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù, perché salverai il suo popolo dai loro peccati». Tutto questo, in effetti, avvenne perché si adempisse ciò che Geova aveva detto tramite il suo profeta. Ecco, la Vergine rimarrà incinta e partorirà un figlio e sarà chiamato Emanuele, che tradotto significa Dio è con noi. Quando si svegliò dal sonno, Giuseppe fece quello che l'angelo di Geova gli aveva detto e portò sua moglie a casa con sé, ma non ebbe rapporti sessuali con Maria fino a quando lei non partorì il bambino e lui lo chiamò Gesù.